È la mia seconda volta in un mese in un autodromo E la prima volta sono andato a fare GT Talent con la Ferrari Oggi siamo a Cremona ragazzi Ma non con le macchine Questa volta ragazzi È schivata Fast life yeah. Dopo l'esordio in cross dello scorso inverno Quest'anno dovevo per forza puntare più in alto Cioè abbiamo fatto inverno 2020 cross Inverno 2021 proviamo ad andare in moto La strada Inverno 2022 Formula 1, yes. Oggi sono ospite coccolato Abbiamo una grossa sfida Prima che tu venissi io ho fatto le domande su Instagram sui tuoi pronostici eh. E sono molteplici C'è chi chiede bar spin, chi chiede backflip, C'è chi dice che la butti nel muro, c'è chi dice che vai lungo Il muro? Hai detto Però... no. Guarda, guarda, titolo del video Cosa dici in questo video? Guarda titolo? la mia faccia Deve essere una cosa solo goliardica Perché la moto è troppo bella Per finire nel muro, ti ammazzo Vabbè comunque ragazzi, Edo Edo Mazzuoli, l'avete sicuramente già visto Negli altri miei video probabilmente Pilota attualmente non in attività Fondatore di quella roba lì Che è una scuola guida con un metodo innovativo Nel senso che è l'istruttore Ovvero in questo caso io non, non giro con l'allievo Solo oggi con Toto faremo una cosa diversa Perché almeno giriamo insieme per divertirci E oggi gli facciamo provare l'R1 Ma la cosa bella è che parte Ecco la cosa più difficile che ci sia perché parte con un 1000 senza controlli, Allora io non sono mai andato in pista ma soprattutto non sono mai salito eh, su una moto da strada 1000 1000 1000 mi, mille, mille Toto Molto facile Cioè è una moto Ha tutti i comandi di una moto Freno dietro Freno davanti frizione, Cambio Aspetta Sai cosa mi sta ricordando questa cosa? Quando ho insegnato a guidare L'alboletto al 125 <ride> Va bene Qual è la pressione? Questo è il freno davanti Questo qui spegnere cambio. <ride> cambio però è rovesciato Non so se l'hai mai usato La prima in su ah, sì, Tutte sì. le altre sono in giù Quindi ba ba. Il metodo che io utilizzo con tutte le persone E loro sono eh, persone che sono venute tutti qua sì. a fare i corsi Io non faccio un briefing iniziale E non ti spiego niente okay. puoi imparare? Io adesso ti dirò 3-4 cose basilari Entra, fammi vedere cosa sai fare E poi partiamo a lavorare Ma direi che ci siamo Perché alla fine io ho imparato a girare in bici in autodidatta allora. Basta ragazzi, ci cambiamo E primo turno tra 40 minuti So che non è un video di bici quindi tutti gli appassionati già hanno un ma che palle fai video in moto Ragazzi ho fatto video in bici tutta estate quindi apprezzate questo contenuto e soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale Stiamo crescendo veramente un sacco quindi vi ringrazio un sacco del supporto e passate anche a dare un occhio ovviamente al canale del Bonedo. Mi, mi permette di fare questa non esperienza Non mi chiedere 50 euro per la sponsorizzazione eh essere il più fermo di questo turno Devi dire tu, io non devo dire niente. È incredibile, ragazzi. Cioè, il motore, tu vedi i giri. Sì. Senti come sale bene? Sì. Dici cazzo adesso cambia. Invece poi guardi il numero dei giri, neanche a metà dei giri che devi cambiare. Sì. No, è incredibile, veramente. Servi in fondo al rettilineo e ti alzi. Non mi aspettavo che ci fosse un impatto così violento con l'aria. Sì il problema principale erano proprio le marce perché avendo cambio invertito mi, mi confondevo cioè invece che mettere in giù ogni tanto in giù scalavo facevo una confusione della madonna vi dico che in realtà almeno il ginocchio in questo primo turno l'ho toccato soprattutto gli ultimi due giri iniziamo a metterlo giù No, guardiamo un po' i video, così Edo mi dà qualche consiglio, mi corregge un po', sarà ancora più difficile poi metterli in pratica intanto che guidi, e poi rientriamo in pista per un pomeriggio pieno di turni. Il frenare forte è la cosa più difficile che esista. Quindi? Riassunto? Riassunto stacca più dopo Schiaccia sto cazzo di freno bene E adesso ti diamo il cronometrista dobbiamo vedere il time attack Sotto l'1.50 Sotto l'1.50 sicuramente Ragazzi boh Spettacolo Prima gli ho chiesto a Edo Ma Edo eh, Io devo fare il video Per youtube Per tutta questa giornata E mi fa Sì però non puoi mettere la telecamera Sul casco Gli ho detto Cazzo effettivamente ragazzi Se ci pensate Se guardate tutti i video di youtuber che vanno in moto Edo, Nasca, Salvadori Nessuno filma dal casco perché non si può Se cadi è pericoloso avere qualcosa di attaccato magari qua davanti Strappa o comunque può essere pericoloso Ti, ti gira la testa, gira ehm. la testa e... Per fortuna ragazzi che avevo nello zaino la Insta360 Go 2 ragazzi c'è cioè Edo che anche lui la utilizza quotidianamente è un genio oh, è un genio ragazzi è un pezzo che uso la telecamera così questo qua è un case di ricarica Insta360 la telecamerina è questa piccolissima ok ha ben pensato non posso metterla sopra il casco metto dentro il casco ho staccato il guanciale quindi ho fatto delle striscioline di nastro americano che comunque attaccano sia sul, sul cotone del cuscinetto che sulla telecamera e lei non si muove più dei video che ho visto poi è fighissimo perché riesce a vedere ancora di più i movimenti del corpo certo. e della moto È il punto di vista secondo me più personale che c'è certo. io filmo 1440 30 fps ragazzi e ovviamente la camera arriva con tantissimi accessori in particolare ragazzi ve la straconsiglio se dovete utilizzarla per filmare clip di Instagram essendo piccola, portate la portate in giro e soprattutto dall'app è veramente comodo editare i video sia in orizzontale sia in verticale tutti i link della Insta360 Go2 in descrizione Vai toglietti la termodietro dietro. Lo qua giusto? Sì, no, Che dici? Mi stavo divertendo un botto perché mi ha fermato. Che tempo hai fatto secondo te? Non ho idea. Si sci sotto i 50? Eh boh, non lo so. 49 e 6. Sì. 49 e 6. Prima ah. volta in pista, bravo Toto. Eri da solo a girare al tramonto, questa è la condizione Fatima più bella. Era, era proprio. Stavo godendo. ero proprio bellissimo, veramente, fighissimo, cazzo. Ah. Cioè guardate ragazzi che spettacolo allora, mi, mi aspettavo che guidare una moto comunque così potente fosse difficile Comunque con questa impostazione fosse diverso Al di fuori tutte le difficoltà tra cambio impostazione di guida Cosa che mi ha veramente stupito è stata quanto entri più veloce nelle curve rispetto in strada Ora Edo sta caricando tutto il furgone oh. No Ciao regalo Capito. Quindi eh, anch'io sono, sono brandizzato sul quadro testa, grazie. A breve torniamo in cross tra l'altro, eh. tornerà la serie backflip in moto perché per adesso appunto come ha detto io eravamo... Io non la faccio. Io ero impegnato nelle gare, a fare tante cose in bici, ve l'ho promesso, arriva sto backflip in moto, eh. è già tutto organizzato, tutto programmato. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un like ragazzi, supportate sempre il canale che stiamo crescendo veramente un botto, quindi grazie mille sempre del supporto. Ci vediamo al prossimo video, bella.